Buongiorno, sono il dottor Michele Lanciano della Fondazione Casiraghi per il progresso della scienza. In questo breve filmato vi illustreremo quello che sta accadendo. Quest'anno, il 1989, ce lo ricorderemo sicuramente a lungo. È stata registrata per la prima volta nella storia dell'umanità una anomalia spazio-temporale in una zona che si trova nel sud-est asiatico. Questa anomalia che cosa comporta? Beh, comporta innanzitutto che lo spazio-tempo, per come noi lo conosciamo, in realtà è stato deformato e piegato. Questi modelli stanno a rappresentare quello che sta accadendo. Molti scienziati, in giro per il mondo, nei nostri centri di ricerca, in altri laboratori di ricerca, stanno cercando di studiare e di capire questo strano fenomeno. Molte persone stanno cominciando a parlare di qualcosa di veramente strano che sta accadendo e girano teorie, che potremmo definire complottiste, su una dimensione alternativa che si è venuta solo a sovrapporre alla nostra. Che siano onde gravitazionali, che siano dimensioni atrofizzate che crescono. Fino ad oggi i fisici di tutto il mondo hanno considerato il tempo come un continuum, quindi come una linea continua. Stiamo studiando però una variante di questa teoria che prevede il cronon, cioè un quanto di tempo, un piccolo pacchetto di tempo che è alla base della struttura spazio-temporale. Forse quello che sta accadendo si riferisce proprio ad un'anomalia nella distribuzione di questi quanti di tempo. In questo contesto probabilmente non valgono più le leggi e i principi della fisica classica e probabilmente, in totale, nemmeno quelli della relatività generale di Einstein. Ha bisogno considerare la meccanica quantistica che porta, ovviamente, ad una serie di conseguenze tra cui un'indeterminazione spazio-temporale.